più than 30% se if, if put it correct way, it's se se se se se se se se hold on a second se se se se se se se se se se se 70%. se se se se se se se se se se se Questa macchina, qua, e questa è una, macchina, una delle tante macchine che produce qua Mr. Sergey e che fa un quantitativo più grosso della macchina che vi ho mostrato nell'altro video. No? Quindi supponiamo di avere l'HHO senza l'altro sistema, solo HHO, che cioè significa che sto parlando di acqua pura e solo dell'electrolyse per aumentarne la capacità. Questo si va a mettere, si va a fare un bypass, in questo caso è una caldaia domestica per il riscaldamento della Dai Vu, ma può essere un qualsiasi altra caldaia, dove c'è un miscelatore di questo gas che va ad unirsi al gas, in questo caso LNG, cioè un liquid natural gas, oppure propano o whatever is un altro sistema e vengono mescolati e, ed ecco che viene fuori la fiamma. Il, questo ovviamente fa riscaldare il sistema, cioè va a inserirsi nel sistema di riscaldamento della casa no? e, e i termosifoni già sono caldi immediatamente. No? È ovvio che il, la macchina produrrà lo stesso quantitativo di calore però utilizzando meno uh, gas uh, uh, costoso, cioè significa che puoi risparmiare dal 30% fino al 70% a secondo del sistema come, come è stato combinato e a, a secondo del gas che tu unisci uh, assieme. Quindi può essere utilizzato con biogas, con uh, propano, con etano, con metano, con altre tipologie di gas. E questo è il sistema. Ed è questo quello che in effetti il Mr. Sergei produce qua nella sua piccola fattoria. Ok, grazie.